Davide Nakum e sono uno psicologo del centro IELE. In questo video vi parlerò di sette competenze che un bambino deve avere per il mondo di domani. Iniziamo con un piccolo esperimento. Provate a pensare: com'è la vita nel mondo di oggi? Provate a pensare a qualche parola per descrivere com'è la vita oggigiorno. Che parole vi sono venute in mente? Probabilmente. Avete pensato a parole che descrivevano la sensazione di avere troppe cose da fare e poco tempo per farle. Forse vi siete focalizzati sul futuro incerto che i nostri figli dovranno affrontare, sulle sfide del mondo, nel mondo del lavoro, sul cambiamento costante dei mezzi di comunicazione di lavoro, di internet e via dicendo. Il mondo è cambiato e continua a cambiare in modi che non riusciamo a prevedere. Questo vale per noi e sempre di più varrà per i nostri figli. Come possiamo allora aiutarli non solo a sopravvivere ma a svilupparsi e fiorire nel mondo di domani? La risposta sta nell'insegnare ai nostri figli non solo informazioni, quelle che imparano oggi non saranno antiguate domani, sono vecchie già adesso, ma insegnarli a sviluppare delle competenze che le aiutino a gestire un mondo in costante cambiamento. Una studiosa americana, Ellen Galinsky ha identificato sette competenze fondamentali. In questo video vi descriverò le competenze e vi darò qualche suggerimento per svilupparle in vostro figlio. Quali sono queste competenze? La prima è la capacità di focalizzarsi e di autoregolazione. I bambini hanno bisogno di questa abilità per raggiungere i loro obiettivi, specialmente in un mondo che è pieno di distrazioni e sovraccarico di informazioni. Questa capacità riguarda il prestare attenzione, ricordare le regole, pensare in modo flessibile e esercitare l'autocontrollo. Per aiutare il bambino a sviluppare questa abilità non è mai troppo presto. Fin da piccoli è bene aiutare i bambini a far capire a loro, a se stessi, in che modo riescono a concentrarsi meglio, con una musica di sottofondo, da soli, di salotto, nella loro cameretta. Leggere le favole e racconti ai bambini li aiuta a sviluppare la capacità di concentrazione. La seconda competenza riguarda il prendere la prospettiva dell'altro. Comprendere la prospettiva dell'altro va più in là dell'empatia, un'altra grande caratteristica da sviluppare nel nostro figlio. Significa raffigurarsi cosa pensano e provano gli altri, fungendo da base per la comprensione del bambino delle intenzioni dei genitori, degli insegnanti, degli amici e via dicendo. I bambini che riescono a comprendere il punto di vista degli altri, è meno probabile che vengano provati conflitti o che abbiano eh, altri problemi relazionali. Per sviluppare questa competenza, la regola d'oro è predicare bene e razzolare ancora meglio. I bambini che si sentono ascoltati e capiti diventano più bravi ad ascoltare e a capire gli altri. Cercate di mettervi nei panni del bambino e verbalizzate i vostri pensieri e le vostre emozioni. In questo modo, vostro figlio si abituerà a considerare negli altri anche quelle informazioni che non sono direttamente visibili. La terza competenza è la comunicazione. Comunicare è molto più che comprendere il linguaggio, leggere, scrivere o sapere usare Facebook o Google. È la capacità di capire cosa una persona vuole veramente comunicare e di visualizzare come le nostre comunicazioni sono capite dagli altri. In un mondo ipercomunicativo sembra che la comunicazione sia la competenza meno, svil meno sviluppata, il terreno per far fiorire e sviluppare questa competenza è il rapporto genitore-bambino. Non c'è bisogno di comprare giochi o programmi per il computer costosi. Basta creare un ambiente a casa in cui le parole, il leggere e l'ascoltare sono importanti. Si può istituire un momento durante la settimana dedicato alla lettura di un articolo di giornale che reputiamo interessanti. Si può raccontare qualche episodio significativo della propria giornata e ascoltare con attenzione episodi della vita di vostro figlio. Si può giocare a mimare un film o altri personaggi celebri. Insomma, la comunicazione si sviluppa comunicando. Competenza 4. Creare collegamenti. Creare collegamenti è il cuore dell'apprendimento. Capire cosa c'è di uguale cosa c'è di diverso in, una, in qualcosa, permette di fare confronti efficaci, creando le basi per la capacità di classificare, su cui si basa gran parte del nostro sistema scolastico e lavorativo. Trovare collegamenti usuali è anche il cuore della creatività, in un mondo dove chiunque può usare Google per ottenere qualsiasi informazione, chi riesce a vedere i collegamenti tra gli argomenti, è in grado di andare oltre all'informazione data e usare le informazioni in modo efficace. Per promuovere questa abilità, il primo passo è dare al bambino opportunità di venire vedere collegamenti in modo divertente e giocoso. Ad esempio, se vostro figlio è interessato ai supereroi, si può parlare dei supereroi del passato i cavalieri delle loro scintillanti armature, creando così un collegamento da due oggetti distinti. La quinta competenza è il pensiero critico. Il pensiero critico è la ricerca continua di una conoscenza valida e affidabile che guida le decisioni e le azioni del bambino. Nell'era di Google il problema non è trovare le informazioni, bisogna filtrarle. Per sviluppare il pensiero critico bisogna promuovere la curiosità del bambino. Dando di cose diverse, raccontando i fatti inusuali e via dicendo. Un altro modo può essere la lettura di un articolo di giornale, seguita magari da un piccolo scambio di idee. La stessa competenza da sviluppare è la capacità di affrontare le sfide. La vita è piena di stress e di sfide. I bambini che riescono ad accettare le sfide, invece di evitarle, riescono bene a scuola e nel lavoro. Incoraggiare i bambini a provare cose nuove, a sperimentarsi in contesti diversi, le aiuta ad aumentare la capacità di affrontare le sfide. Quando poi provano a fare qualcosa di diverso, bisogna dare l'impegno che ci hanno messi, non il risultato ottenuto. L'ultima competenza da sviluppare nei bambini è l'apprendimento attivo. È attraverso l'apprendimento che riusciamo a realizzare il nostro potenziale, e questo sarà sempre più vero a mano a mano che andiamo avanti negli anni. Il fatto è far sì che il bambino non diventi un soggetto passivo, ricettivo delle informazioni, ma che lui vada da solo, in modo attivo, a prendere le informazioni di in cui ha bisogno. Se volete avere maggiori informazioni sul tema delle competenze dei bambini o su come sviluppare l'intelligenza, le emozioni e via dicendo, potete andare sul nostro sito www.iel.it. Buona giornata!